Oggi voglio leggerti la storia di Michel da Messina, pubblicata questa qui l'8 febbraio 2018. L'utilità e l'importanza del lavoro del dottor Cirillo sono sotto gli occhi di tutti. E per chi non ha ancora avuto l'onore di seguirlo visivamente lo invito ad ascoltare qualche video su YouTube. Il sottoscritto e l'azienda per la quale lavora, grazie ai tanti concetti appresi e approfonditi con i corsi di Fabrizio, sono riusciti nel proprio piccolo ad ottenere delle migliorie significative. I complimenti ricevuti dagli specialisti nell'ambito della certificazione con tanto di attestato non fanno altro che valorizzare il lavoro portato avanti da questo professionista. Lo ringrazio per l'ennesima volta perché soggetti di una certa professionalità che mettono il proprio sapere e la propria esperienza a disposizione di tutti, se ne vedono pochissimi e Fabio Cecilio è uno di questi rari esempi da seguire. Ogni giorno noi tutti i laboratoristi andiamo incontro a seri rischi che spesso vengono sottovalutati o, peggio ancora, poco considerati. Si sente parlare spesso di nuove strumentazioni che riducono tempi di lavoro, sprechi e via, via dicendo. Quasi ci portano sulla luna, ma quasi mai vediamo riporre l'attenzione sulla sicurezza di nuovi operatori, come se le nostre vite girassero solo intorno al guadagno, al tempo risparmiato, eccetera. La società attuale ci sta portando sempre più a non pensare al nostro benessere, come se i maggiori ricavi o i record della tempistica di elaborazione siano più importanti del requisito principale per poterne beneficiare la nostra salute. Grazie a Dio esiste ancora qualcuno che ci rimette con i piedi per terra, ricordandoci quali siano le reali priorità in contesti lavorativi, particolarmente esposti a determinati rischi come i laboratori. Allora, che dire, Uccella, <ride> insomma, questo più che la, la tua storia sembra... Insomma è una vera e propria testimonianza questa, eh, devo dire la verità, quindi è un bel feedback, sono contento e ti ringrazio, non posso che essere contento e ringraziare te come tutti gli altri. E ora voglio andare più sulla parte del, del, del pezzetto di, di storia che, che hai descritto, cioè, capisco e denoto che c'è una sofferenza no, da questo punto di vista, effettivamente nei laboratori è quello che sto facendo da anni e con questa sezione vostre storie con i video e con tutto quello che sto cercando è proprio di parlare con i tecnici di laboratorio e ascoltare, capire quali sono le problematiche, quali sono le differenze eh, di, di lavorazioni, quali sono le differenze di utilizzo delle cappe e via, via dicendo, quindi stare a contatto in modo diretto o indiretto perché ovviamente fisicamente non, non mi è possibile eh, al 100% anche perché io sono a Roma e in questo caso è da Messina però si vede che insomma si riesce a trasmettere, le informazioni possono essere utili, no? quindi il, il canale è sicuramente utile e, e di questo ne sono contento. E quello che dicevo è che si denota il fatto che spesso non viene messo al centro la persona, che in realtà è il requisito fondamentale di qualsiasi azienda, quindi che si tratti di un laboratorio piuttosto che altro. Eh, il principale è la persona per come la vediamo noi come la vedo io come, come dovrebbe essere in realtà e invece si corre ruota tutto intorno ad altre esigenze che spesso sono economiche risparmi eh, o quant'altro ma non si eh, non ci si sofferma su quella che poi è il tecnico laboratorio quindi la sua sicurezza e dargli una sicurezza anche dettata dall'utilizzo eh, di quelli che possono essere i dpc nel modo adeguato eh, corsi di formazione dpc adeguati e, e chi più ne ha più ne metta quindi comunque benvenga, venga eh, ringrazio nuovamente eh, Michelle da Messina